Che volevo farla con la serie di YouTube dal vivo e, e la faccio rispondendo a una domanda, perché il mio ultimo video su uh, incubi correnti, liberarsi in una seduta, Federico Carnovale, un collega, un futuro collega, perché è uno studente di uh, psicologia, fa una domanda interessante, cioè dice come faccio a rispondere, come devo rispondere a tutte quelle persone che magari dicono che sta succedendo c'è ecco, Instagram che si intromette la guerra con YouTube, dice come faccio a rispondere a tutte quelle persone che dicono io non credo alla psicologia, sono scettico, sembra più una cosa magica, eccetera. Beh, allora Federico, in realtà mh, oggi per fortuna abbiamo un sacco di dati al riguardo che ci dicono che la psicoterapia funziona. Quindi io direi, guarda, voilà, non devo convincere nessuno, non ti voglio minimamente convincere, Puoi cercare quello che dicono le ricerche che ci dicono che la psicoterapia funziona, è una scienza, non è qualcosa in cui devi credere o non credere come fosse una religione naturalmente, poi ognuno è libero di credere o non credere a quello che vuole. In ambito totalmente persuasorio, mettiamola così, io ti direi che non devi tentare di convincerli il tuo lavoro non deve essere convincere qualcuno, il tuo lavoro deve essere quello semmai, di portare dati, di portare testimonianze, di portare informazioni che possano aiutare le persone a farsi un'idea in particolare a farsi un'idea del fatto che la psicoterapia può essere utile, tu dici la psicologia ma immagino nel modo in cui la psicologia può essere utile alle persone, quindi la psicoterapia, la psicologia clinica o tutti gli aspetti della psicologia che aiutano le persone porta dati, porta informazioni, io ho da più di dieci anni un blog, lo studio dello psicologo, dove ogni settimana pubblico delle, de, de, degli articoli, eh, la maggior parte delle volte riportando dei, eh, dei, degli articoli scientifici, dei libri, in modo che poi uno può andare ad approfondire, altre volte portando le mie opinioni che comunque si basano sempre sui miei studi, le mie, le mie letture. Quindi io, Federico, ti direi questo, fai divulgazione, aiuta le persone in tal senso, aiuta a farsi un'idea, eh, non cercare di convincere, non cercare neanche di giustificarti. Studi il tuo, poi eh, il tuo essere persuasivo sarà dato semplicemente dal fatto di portare la forza dei dati e di farlo in una maniera che sia accessibile al linguaggio di più. Ok, spero di averti dato una risposta, spero che tu vedrai questo video. In realtà per me era una, una scusa per fare una prova, e ora non no, di come si blocchi sta cosa. un po'. Salva momenti salienti, attiva il microfono, condividi, questi sono commenti, poi forse questa X in alto. Sì? Vuoi interrompere lo streaming? Sì.